Dunque, tuffiamoci nelle tecniche di rappresentazione della conoscenza, che sono dei metodi di rappresentazione che pretendono di non rappresentare semplicemente come stringa no? un valore, ma cercare di attribuirgli, facilitarne diciamo l'attribuzione di un significato. Ok? E questo per evitare tutti i problemi che sono insiti con la rappresentazione di una parola, nel senso che se io voglio rappresentare un concetto, cioè questo libro parla di gatti, no? o di cani, o di un certo argomento, lo posso scrivere in modi diversi, posso usare dei sinonimi, no? E... O lo stesso termine può avere più significati. Quindi possiamo avere più termini diversi che hanno lo stesso significato, o un termine che per sua natura ha più significati diversi. A questo servono i dizionari. Eh, possono esserci dei termini che a seconda di chi legge vengono interpretati in un modo diverso a seconda del contesto da cui provengono. Ma tutto questo si vuole evitare in un sistema di classificazione. Si vorrebbe che la classificazione di una risorsa fosse univoca: si fosse univocamente determinato qual è il significato di quel termine. A questo servono eh, diciamo così, gli schemi della presentazione della conoscenza e noi ci concentriamo, ad esempio, su una documentazione, eh, cioè su una classificazione basata sullo sul, eh, standard Dublin Core, dei vari campi, pensiamo al subject. Allora, questo qui è stato preso, mm, questo, esempio che vi mostro è stato preso da Reale da una conferenza, una confer un ricercatore si ha preso gli atti di una conferenza qualsiasi, come ce ne sono migliaia all'anno, tra l'altro una conferenza sui eh, su sistemi informativi proprio, su sulla gestione dei dati eccetera, quindi in teoria fatta da persone che eh, ci capivano qualcosa del 2003, e gli organizzatori della conferenza, nello stampare, cioè nel creare il programma della conferenza, hanno chiesto agli autori di specificare i metadati degli articoli che stavano pubblicando. E ovviamente c'era il campo subject. Quindi questo è un esempio di un articolo pubblicato su quella conferenza, di cui l'autore ha indicato questi come metadati del proprio articolo. Allora, RDF, Topic Max Subject Indicator. Allora, immaginiamo qual è la qualità di questa informazione qui. Allora, innanzitutto sappiamo che il Dublin Core ci dice che subject rappresenta il contenuto dell'articolo. Questo ce lo dice il Dublin Core, lo sappiamo. Andiamo a vedere il valore di che cosa ci ha messo l'autore. Subject Indicator, cosa vuol dire? Cioè, nel campo subject lui mi scrive subject, Vuol dire che l'autore si è sbagliato e ha scritto subject due volte, oppure l'autore ha scritto un articolo che al suo interno parla degli indicatori degli argomenti, dei subject indicators. Ma magari se, ci fidiamo se la qualità di quel metadato è buona, ci fidiamo della seconda. Topic Maps invece è una cosa invece più specifica, un modo di rappresentazione della conoscenza, e va bene, questo agli esperti di quel dominio dice qualche cosa, ai non esperti di quel dominio non dice niente, per fortuna che non dice niente, no? perché se anziché che Topic Maps si fosse scritto, non so, Heat Maps, mappe di calore, eh, vorrebbe dire cose radicalmente diverse per comunità diverse, No, una mappa di calore è una cosa che, appunto, se tu vai a prendere qualcuno che studia gli edifici, gli aspetti energetici degli edifici, è una fotografia nell'infrarosso che ti va a vedere, dato un edificio, quanto dissipa, quanto calore viene trasmesso all'esterno quando fuori fa freddo. E quindi fate una mappa colorata. Se parli invece con qualcuno che fa usabilità, usabilità di siti web o di applicazioni, una mappa di calore, quella che lo chiamiamo heatmap, è una videata su cui vengono sovrapposti con colori diversi la frequenza con cui gli utenti cliccano oppure guardano le varie parti della pagina, no? che è un lavoro che fanno i pubblicitari ad esempio per capire una volta che fanno vedere uno spot oppure un cartellone dove la gente guarda, eh? se oltre alle curve della modella guardano anche il titolo del, o del prodotto che viene commercializzato oppure no. no? Lo stesso termine, se parli a un, un meteorologo di, di Edmaps ti parla delle mappe satellitari che invece rappresentano la temperatura al suolo oppure in quota. Allora, ogni dominio applicativo ha il suo gergo. E quando siamo fortunati questi gerghi sono disgiunti, sono ognuna le sue parole. Quando siamo sfortunati questi gerghi si sovrappongono, il no? che poi crea tanti, anche poi dei miti, dei fraintendimenti di argomenti scientifici che invece vengono ripresi dai media in modo completamente distorto, perché guarda caso c'è una parolina che, diciamo così, diciamo così, gli esperti del settore, a cui gli esperti del settore attribuiscono un certo significato, e invece la stessa parola esiste anche nel linguaggio comune, ma con un significato diverso. RDF è una sigla, è un acronimo. Per fortuna è un acronimo che sembra un acronimo, nel senso che non corrisponde a nessuna parola reale, ma ci sono acronimi. Pensate, SOP, su web service, è un acronimo, ma è anche una parola della lingua comune. Allora, se, tu, se io non ho un contesto per interpretare queste informazioni, nonostante la buona volontà di questa persona di aver scritto bene le cose, rischiano di essere no, difficili da interpretare. Poi RDF, nessuno di noi qua sa che cosa sia. Quindi è una sigla che non ci dice nulla, speriamo che dica qualcosa ai creatori. Quindi, vabbè... Eh, Percepiamo che c'è un problema di qualità e di uniformità e di, e di contesto interpretativo per quanto riguarda queste voci. Tralasciamo il problema del formato, nel senso che qua ci sono rdf, virgola, topic match, virgola, subject indicator, c'è questa virgola che serve a separare, immagino, sono tre argomenti, sotto argomenti che lo hai indicato, separati da una virgola. Questo non è per nulla scontato. No, nel senso che questo ha messo la virgola, magari un altro ha messo il punto e virgola, magari un altro non ha messo niente, tra i vari autori che hanno classificato i propri documenti. No? E... Non so se qualcuno di voi carica eh, video su YouTube, eh, da, da non molto è cambiata l'interfaccia per il caricamento dei video, nel senso che il campo dei tag una volta era un semplice campo di testo in cui dovevi separare i tag con la virgola e poi lui offline li divideva, li separava. Però se ti dimenticavi la virgola, ti rimaneva un tag unico lungo 12 parole. E adesso invece è cambiata l'interfaccia, per cui man mano che li scrivi, vedi che te li circonda, ti, ti, ma quando schiacci proprio il tasto di virgola, te lo evidenzia, te lo disegna come tag separato. E quindi è anche più, fa più evidente nel momento in cui inserisco i tag, se sto facendo un tag unico di 12 parole oppure 12 tag di una parola ciascuna. Eh? Però non è, non è per nulla scontato, soprattutto se ti rivolgi a un'utenza che non è di per sé esperta. Um, dopodiché questo stesso ricercatore ha preso gli stessi atti della conferenza e è andato a vedere gli altri articoli che contenevano una delle stesse parole chiave uno dei stessi topic che indicato quindi questi sono gli altri articoli che eh, in quella conferenza sono stati classificati come topic maps e c'è di tutto Semantic, Observes, Engineer, Semantic Web Service, Engineering Semantic so, Web, non ho idea di che cosa c'entri con Topic Max, Questo probabilmente, di questi se ne vede probabilmente una metà che ha anche Topic Max nel titolo e un'altra metà che invece probabilmente non c'entra niente o poco niente o molto marginalmente col, con l'argomento di Topic Max, qualunque cosa esse siano. No? Tra l'altro questo qualunque cosa sia è abbastanza importante, perché se pensate al lavoro del bibliotecario, un bibliotecario non può essere onnisciente, non può capire tutto di qualunque argomento. Chi si occupa di classificazione deve poterlo fare anche senza capire nel dettaglio i contenuti, perché deve poterlo fare su, una, su un insieme di argomenti anche ampio. Qui non c'è ad esempio un'informazione di rilevanza, questo argomento di topic map è stato citato, ma è l'argomento più principale o così? è stato citato quindi l'autore si, cioè si è sentito in dovere di citarlo no, non c'è non, non è esplicito e eh, eh vabbè quindi noi stiamo cercando di capire come fare come diciamo, affrontare questo problema anziché dire c'è un campo libero in cui tu scrivi ciò che vuoi e magari ti trovi L'autore che ti mette 12 parole chiave, l'autore che te ne mette una, non te ne mette nessuna. Noi cerchiamo di guidare o dare una struttura al modo di classificare i contenuti, quindi Subject Value Classification. Questo è eh, una, un testo che si fa sempre vedere a questo proposito, che eh, è divertente perché è stato scritto da, una, da un dottor Borges che è particolarmente provocatorio, eh, che parla di un sistema di classificazione degli animali e, da un po' di tempo per, per sbirciarlo, fa capire eh, molti dei problemi che poi dovremmo evitare nei sistemi di classificazione reali. Se gli animali si dividono in quelli che appartengono all'imperatore, quelli imbalsamati. Allora, già innanzitutto c'è qualcosa che non va, perché se c'è un animale imbalsamato che appartiene all'imperatore, lo metto in A o lo metto in B. No? Quelli addestrati. Eh, Questo non so che cosa sia, che tipo di variante di, di, di, di, di maialini sia questa cosa... Mermaid sono le sirene, le sirene esistono, qui descrive in realtà animali favolosi, fantastici, di fantasia di cui questi sono sotto insieme. Quindi qua A e B sono due sottoinsiemi che non sono disgiunti, E ed F in realtà uno è sotto insieme dell'altro. No? Poi ci sono i cani randagi. E questo mescola una classificazione basata sulla specie, se vogliamo, cane, rispetto a una classificazione basata sul comportamento. Eh, poi ci sono queste, le i classici paradossi, gli animali che sono una classificazione, la categoria H è quella degli animali che sono compresi in questa classificazione, no? Quindi parlo di, la classe che parla di se stessa, eh, quelli che diventano che, diciamo, hanno dei tremori se impazziscono, eh, animali innumerevoli non, che non, sono non è possibile contare, gli animali che vengono disegnati con un pennellino di crini di cammello molto fine, e quindi questo parla non dell'animale ma del fatto che esiste una rappresentazione pittorica dell'animale stesso. Qui no. è yeah, ovviamente messo dentro... Altri, questo, ogni, in ogni sistema di classificazione in cui vedete la voce altri, cominciate a piangere. Eh, perché vuol dire che chi l'ha fatto non è riuscito a risolvere il problema, essenzialmente. Quelli che hanno appena rotto un vaso di fiori, eh, tipicamente, probabilmente, saranno anche dei cani selvaggi. E quelli che, da una certa distanza, sembrano delle mosche. No. E eh, vabbè, eh, questo è il bestiario di Borges, famoso... Ehm, allora, se voi, adesso noi l'abbiamo letto per sorridere, ma quante volte, non so, registrandovi su un sito web, avete dovuto scegliere una voce, che è tipo professione o cose di questo genere, tra una serie di categorie in cui dice, ma scusami, io dove sono? Manca la mia? Oppure io ci sarei almeno in quattro posti diversi? Oppure qual è la differenza tra queste due? Oppure ma questa cosa significa? No? e eh, perché c'è tutta, se vogliamo, uno studio, una teoria dietro i sistemi di classificazione che molte volte, come, come spesso succede, no? si taglia, si prendono delle scorciatoie. Anzi, ci sono tanti sistemi di classificazione che proprio per evitare questi paradossi, queste situazioni in cui una classificazione fatta male è solo con, diciamo, inutile, hm? eh, ci sono varie tecniche di complessità crescente che sono elencate qua, no? vocabolari controllati, tassonomia, tesauri, eccetera, eccetera, che si possono usare. Come sempre, tutte le cose, prima bisogna sapere che esistono e poi sei già a metà no? del, del percorso per poi riuscire a usarle e mettere a frutto. Eh, la maggior parte di queste cose arrivano dalla eh, scienza delle biblioteche. Eh, che hanno studiato questi sistemi per risolvere il problema concreto di ciò cioè 12.000 libri devo organizzarli in qualche modo e magari quando mi viene un utente a chiedermi mi vorrei un libro sulla eh, so, coltivazione della canapa nell'antico Egitto non ho neanche idea se, se lo si facesse eh, devo sapere se andare a cercarlo in biologia o in storia e devo avere un criterio con cui l'ho messo e lo stesso criterio in cui l'ho inserito sarà il criterio con cui lo vado a ricercare. Voi oggi dici, vabbè, scrivi Canapa Egitto, no, tutto questo è nato prima dei motori di ricerca, ma anche con i motori di ricerca non cambia nulla, perché se poi quel libro lì non l'ho classificato con le, con le parole chiave giuste, sarà in altro, eh, oppure in eh, coltivazioni eh, erotiche, hm? e non sarà classificato né come Egitto né come Canapa, se non ho un sistema di classificazione a monte. Allora, c'è tutta una serie di metodologie che sono passate e stanno continuamente travasando dalla scienza bibliotecaria all'informatica e sono tutte necessarie e cominciano ad essere valorizzate adesso che ci sono i sistemi di gestione della conoscenza. Il più semplice che cos'è? Vocabolario controllato, cioè un insieme di termini definiti, predefiniti a priori. Cioè ci sono 100 parole, tu mi devi classificare la tua risorsa usando una o un gruppo, a seconda dei casi, di queste 100 parole. Sono dei termini, delle parole chiave, ma non sono parole chiave libere, devi scegliere tra quelle che ti do io, punto. No, questo da un certo punto di vista è facile, nel senso che c'è qualcuno che definisce questi termini, e, e ti devono bastare. È facile per chi ricerca, perché a questo punto sa quali sono, non devi andare a fare sforzi di fantasia ma chissà che cosa si è inventato tizio per descrivere quell'argomento sono definiti e sono chiusi. Poi bisogna fare attenzione alla differenza tra termine e concetto, nel senso che sono parole e le parole di per sé hanno più significati. E avere un elenco alfabetico di parole non ti permette di distinguere quella parola in quale accezione è usata. Poi più tardi cerco di farvi qualche esempio. Concreto che evidenzia questo. Eh, e quindi vanno scelte bene queste parole in modo che chi le legge cioè, sceglie le parole che possibilmente non siano ambigue, non abbiano più significati, magari parole meno usate ma più facilmente autopresentabili. Che letta la parola, capisci di che cosa, eh, cosa intendevi. Eh? Allora, a questo punto, perché? No, che, cosa, che vantaggi ti danno? Eh, ti danno il vantaggio che. Eh, gli autori non sono liberi di scrivere ciò che vogliono, quindi non possono scrivere termini troppo generici, troppo vaghi, che di fatto sarebbero inutili, o termini troppo specifici, troppo, eh, hanno inventato una cosa, la chiamano in un certo modo e allora come parola chiave mettono il nome della cosa che hanno inventato e non c'entra, sarà un documento solo su quella cosa, non serve a niente classificare con quella parola lì oppure un altro problema enorme che è quello del, del, degli errori di battitura no, quante volte una parola è scritta, eh, semplicemente per errore di battitura è scritta nel modo sbagliato. Allora, se io devo scegliere le parole da una lista sono sicuro che quelle siano scritte nel modo corretto, ehm, oppure forme di leggera sinonimia per cui ciascuno sceglie il sinonimo che preferisce. E quindi cioè, avrete una tendina da cui poter scegliere la categoria, la voce, eccetera. Sempre facendo riferimento di YouTube, quando caricate un video, vi dice category e scegliete da quella lista lì. C'è che ne so, musica, educazione, tecnologia, salute, boh, non me ne ricordo fanno dozzina, non sono tante. Fanno schifo quelle, quelle categorie lì. Sono vaste, sovrapposte, non si capisce c'è una categoria education. E poi c'è quella technology. Ma cacchio, ma i video delle mie lezioni dove le devo mettere? Sotto education o sotto technology? Eh, io le metto sotto education, ma non c'è un vero motivo, no? Sono, sono fatte male queste categorie, non sono un buon partizionamento dello spazio della conoscenza però non le, fanno, non le stanno cambiando se, se le avete notate da, da quando esiste Youtube le categorie sono quelle e non sono cambiate eh, ma per forza, perché una volta che tu hai un sistema di classificazione e continui ad avere milioni di contenuti classificati in quel modo lì non lo tocchi più è più intoccabile del Papa quella roba lì eh? perché se tu decidi di aggiungere una categoria in teoria dovresti riclassificare tutto ciò che avevi ma non lo farai mai Eh, vabbè, che problemi risolve? vabbè, riduce l'ambiguità, risolve i problemi degli, qui ci sono le parole brutte, omografi, omonimi, sinonimi e polisemi no, omografi sono parole che si scrivono nello stesso modo eh, omonimi sono parole che si pronunciano nello stesso modo, sinonimi sono parole che significano la stessa cosa e polisemi sono parole che hanno diversi significati mm? Eh le omografi e gli omonimi noi in italiano tendiamo a non averli, o meglio, le omografi ce ne sono pochi. Parole che sono scritte allo stesso modo ma in realtà sono parole completamente diverse, sono semplicemente, in base alla declinazione, cioè, coincidono due parole ma arrivano da due. Gli omonimi non ne abbiamo perché in italiano la, la, la differenza tra ogni parola si pronuncia in modo univoco, ma è come in inglese in cui puoi avere due parole che hanno la stessa pronuncia ma si scrivono in modo diverso, è, è un problema sentito. E quindi qua fa la differenza tra eh, termini che hanno stesso o diverso significato, stessa o diversa scrittura e stessa o diversa pronuncia. Mm? E sono tutti questi problemi qua che nel momento in cui hai un elenco di parole definito sono risolti a monte. Devi scegliere tra queste parole e non ti poni il problema. Vabbè, eh, quest'anno degli esempi. Dopodiché, il passo successivo è quello di organizzare le parole non in senso alfabetico, ma in senso gerarchico. E questo l'avete studiato tutti quando avete fatto biologia, o scienze, no? Alle scuole superiori, gli animali sono classificati per regno, figlio, non so non ricordo come si chiama, classe, ordine, famiglia, genere, specie, no? E questo è una classificazione che, cioè un metodo di classificazione che risale al XVIII secolo, quindi è vecchio di tre secoli e mezzo. Ehm, è molto bello perché ragiona esplicitamente su partizioni, cioè ogni insieme a un certo livello è diviso in un insieme di sottoinsiemi a livello successivo. E questi sottoinsiemi sono mutuamente esclusivi e la somma dei sottoinsiemi è esattamente uguale all'insieme di sopra. Quindi è l'ideale. Ho un insieme che è l'universo e comincio a affettarlo, a tagliarlo. Faccio dei tagli di primo livello, poi ciascuna fetta è affettata con i tagli di secondo livello e vado avanti così. Il problema, qual è? Il problema è uno dei problemi, anche nel caso della biologia, è quali sono i criteri con cui taglio? Perché ad ogni livello devo decidere, ok, la classe dei mammiferi, si, eh, dei mammiferi si divide in ad ogni livello decido un criterio di divisione. Si divide in base, ad esempio, all'alimentazione. Per cui i carnivori, gli erbivori e gli onnivori è, va a sapere cosa. Quello è il criterio a quel livello lì. E devo riuscire a fare una partizione ad ogni livello. Dopodiché i carnivori a volte si dividono in. E devo decidere qual è il criterio di ogni divisione poi spero che la natura si comporti bene no? perché quando ti salta fuori e purtroppo ci hanno, ci hanno lasciato le ossa molti biologi metaforicamente ti salta fuori l'ornitorinco no? che, che è un mammifero che fa le uova e dove lo metti? Allora deve andare a rivedere tutta una serie di, magari non di classificazione, ma di definizione. No? Allora, lo l'oviparo, viviparo, adesso non, non fatemi entrare in queste cose perché non le so. Eh? Eh, però, anche così, quando ci hanno fatto studiare a scuola, i, tre, i regni sono il regno animale, il regno minerale, il regno vegetale, eh? se non sbaglio adesso se chiedete a un biologo vi dice che sono 7-8 i regni, non i tre che ci hanno convinto che fosse sufficienti perché poi ci sono i funghi, le muffe, eccetera che sono, sono fuori dagli schemi no? e allora purtroppo la, la realtà è più complessa per cui quando hai uno schema puramente gerarchico fatichi a costringere la realtà all'interno di quello schema o lo fai con certi tipi di approssimazioni hm? eh, qui c'è solito il nostro amico del Topic Maps eh, che ha, ha provato a dire va bene le varie parole chiave che sono comparse nel campo subject di vari articoli di questa conferenza si potrebbero organizzare gerarchicamente in questo modo. La conferenza non è stato fatto, però si potrebbe fare, questi sono termini correlati. Allora, se io li vedo come gerarchia, ho molti vantaggi. Uno che posso scegliere se indicare il termine generale o un termine più specifico. E Quindi se dare un'informazione più ampia oppure più stretta due quando vedo xtm che io come voi non so che cosa sia ma capisco subito che cosa può essere perché sotto topic maps sarà un tipo di rappresentazione o di creazione va a sapere delle topic maps che continuo a non sapere neanche cosa sono le topic maps ma capisco in che relazione sono o intuisco parte della relazione allora questo mi dà un contesto interpretativo molto potente in cui io posso scegliere le cose capendo un po' meglio quale il significato di ciascuna e non mi trovo di fronte a un elenco alfabetico in cui se trovassi XTM qua in fondo alla pagina dico e eh, cos'è sta roba? Eh? E non, non avrei cioè, nessuna idea di, di, di, di come poter arrivare al suo significato. Mentre qua mi dà, avendo già un contesto esplicito, mi dà una facilità di scelta e anche di ritrovamento. Così come anche in funzione nella funzionalità di ricerca. Quando un utente va a cercare un documento è più facile per un motore di ricerca di andare a trovare quali sono i documenti correlati, che sono quelli che sono classificati o con la stessa categoria, o con le categorie figlie, o con le categorie direttamente superiori. Quindi è facile andare un po' a può estendere, a compensare in fase di ricerca quella che può essere una imprecisione che vi sia stata in fase di classificazione. Ehm e quindi le tassonomie di fatto sono utilizzate come un vocabolario controllato ma il quale al suo interno abbia una sua struttura, non sia puramente ehm, eh, alfabetico e di queste tassonomie ce ne sono veramente moltissime perché è uno strumento molto usato no? ad esempio questa è quella dell'Inspec che è uno dei, dei, dei motori di ricerca di pubblicazioni che defi, de, decide, de, definisce, scusate divide lo scibile in una serie di sezioni, qui c'è la prima, A, ah, fisica, che divide una serie di sottosezioni, questa è l'ingegneria elettronica, eccetera, eccetera, l'ingegneria informatica, definisce queste, quindi quando uno pubblica un articolo, questa, su una rivista, questa è classificata secondo una di queste categorie. E qui c'è scritto C10, ma perché al suo interno, in realtà, queste sezioni sono a loro volta indivise in sottosezioni 11, 12, 13, eccetera quindi è un meccanismo di classificazione tassonomica su tre livelli una sezione un decimale, l'altro decimale e quindi definisce diciamo così, qualche eh, migliaio di argomenti diversi organizzati in forma gerarchica e poi c'è questo sigla davanti per, diciamo, sveltire la classificazione no? ehm, ecco, qui fa vedere un livello di dettaglio in più rispetto alla sezione B B0, B1, B2 diviso B01, B02, B05, eccetera, eccetera, questo, lo, lo, lo trovate, questo metodo qui lo trovate moltissimo, mm. e eh, vabbè qui sono degli esempi che... e quindi in questo caso c'è un motore di ricerca bibliografico e ad un articolo, adesso qui non si legge, ma è stato attribuito una serie una o più categorie basate su, basate su quella tassonomia. Uh, questo è un altro esempio di tassonomia tratto invece da informazioni di, di medicina che danno la visione gerarchica degli, degli apparati degli organi del corpo umano eh? e quindi a ciascuno danno un, un nome, ma anche una collocazione, un codice univoco e così via. Questo, uh, saltiamo perché non c'è più. C'è un'altra invece interessante mh, per noi che ci occupiamo di argomenti tecnici, eh, l'ACM, l'ACM è una delle società eh, eh, Association for Computing Machinery, eh, Computer Machinery è un termine un po' vecchiotto, è una delle due società professionali del campo dell'ingegneria informatica. No? Eh, e loro sono stati tra i primi che obbligavano tutti gli autori che pubblicavano sulle loro riviste, sulle loro conferenze, di indicare il codice tassonomico dell'argomento del proprio articolo. C'è questo sistema tassonomico, il computer Classification System, che risale al 1990, risaliva perdone, al 1998. Dal 1998 fino all'anno scorso, 2011, tutti gli articoli sono stati pubblicati secondo quel sistema lì. Per dirne una, lì dentro internet non c'è, perché non era ancora stato standardizzato. Solo dopo 2011, quindi 98, 2008, 2001 sono, sono passati 13 anni, l'anno scorso hanno eh, pubblicato una versione aggiornata di questo sistema di classificazione ha qualche livello di dettaglio in più, è stato un pochino aggiornato rispetto a quello che esisteva appunto nel campo di informatica 13 anni prima, che di, di variazioni potete immaginare ce ne sono state parecchie. Eh, questo indica beh, un sistema molto utilizzato, appunto in cui decine di migliaia di pubblicazioni sono state classificate secondo questo sistema, però indica anche la rigidità e la difficoltà di far evolvere questi sistemi di classificazione, proprio per la loro natura molto rigida. È difficile poi passare a una nuova versione, hai tutto il problema dello storico, di cosa faccio. Quelli della CM hanno fatto un lavoro incrementale dicendo va bene, aggiungiamo categorie e sottocategorie, alcune le cambiamo nome e alcune le spostiamo e hanno di fatto riclassificato in modo automatico, algoritmico, gli articoli precedenti. Per cui se andate a fare una ricerca sul database del suo sito dell'ACM, trovate per ogni articolo la classificazione del 2011 e anche poi sotto la classificazione che avevano prima nel 2008, perché siamo ancora in questa fase di transizione in cui ci si deve abituare alla nuova classificazione. Però questo è molto usato. Eh? Um, le tassonomie però hanno dei limiti. Il limite è il fatto che concepiscono solamente un tipo di relazione tra concetti, che è la relazione gerarchica. Questo è diviso in parti. In realtà esistono relazioni anche diverse no, tra i termini, ad esempio, sono parole, termini che possono essere sinonimi, possono essere collegati, possono essere dipendenti, eccetera. Allora, questo eh, diciamo così formalmente significa aggiungere alla tassonomia una serie di relazioni che non necessariamente siano di gerarchia diretta, e questo porta all'oggetto che si chiama Tesaurus. Un Tesaurus è una tassonomia più altri tipi di relazioni, che poi in realtà sono molto semplici: nel senso che un Tesaurus ha principalmente uno scheletro che è tassonomico, quindi dal generale al particolare, basato su una relazione che dice che ci sono termini che sono più ampi o più stretti di altri, quindi significato più ampio o significato più stretto. Queste sigle BT, SN, eccetera, fanno parte di uno standard ISO che, eh, diciamo così dice come rappresentare questi tesauri. Vabbè, scope Note semplicemente è semplicemente un modo per rappresentare una frasetta di testo che spiega cosa indica quindi una specie di help no, che rappresenta ciascun concetto. Ma poi ci sono altre relazioni non tassonomiche proprie dei tesauri che sono, ad esempio, eh, la use. Use la, ehm, la trovate in tutti i dizionari, anche se si chiama in modo diverso, si chiama vedi. Quando trovi una parola... Nel dizionario questa parola è sinonima di un'altra, ma quell diciamo, quell'altra è più corretta rispetto alla prima. Allora, trovi, che ne so, micio, vedi gatto. Allora vuol dire che quei due sono, stai dicendo due cose, uno che sono sinonimi, sono intercambiabili, e due che gatto è la forma preferita rispetto a micio. È una relazione non gerarchica, non è che il gatto è un tipo di micio e un micio è un tipo di gatto. Sono sinonimi e quindi c'è una relazione tra amici e gatto che sono entrambi animali domestici, poi dipende dal punto di vista con cui abbiamo fatto la tassonomia, eh, oppure animali pelosi, a seconda che la, la tassonomia l'abbiamo fatta dal punto di vista del mantello, e, e, e, e però tra di loro sono fratelli, ma tra di loro c'è questa relazione di preferenza. Oppure ci sono dei termini che sono semplicemente, che sono semplicemente correlati. Eh, che ne so, lezione è correlata ad aula. Ma non è che la lezione è un tipo di aula o un'aula è un tipo di lezione, non sono una relazione gerarchica, sono una relazione altra, non gerarchica, non meglio specificata. Quello nei dizionari lo trovate nel vedi anche. Non è un vedi, no, da qui vai là, ti do la definizione di questa e poi se vuoi capire meglio vedi anche quest'altro concetto che è correlato. Eh? Un dizionario che abbiamo è di fatto un tesaurus, dove la definizione o le definizioni delle parole sono quelle che prima chiamate le scope note. E le altre relazioni sono indicate con convenzioni grafiche diverse, per rendere leggibili dagli umani. Ma di fatto, hanno questa struttura. Il dizionario: quello che non ha tanto è la relazione gerarchica, non è esplicita. Mentre invece, la tassonomia c'è in più. E di tesauri? Anche qua ce ne sono tantissimi. Beh, questo, qua, è uno sui materiali, sulla merceologia. Eh, qui ce ne sono altre sulla. questo, cos'era? Non ricordo più. E poi ce n'è uno famosissimo, che è quello di fatto la madre di tutti i tesauri, che è quello della cosiddetta Library of Congress americana. Questa è una foto di qualche anno fa, che faceva vedere quei quattro volumi lì, non sono il catalogo della Library of Congress, che contengono l'elenco dei libri. Sono l'elenco, sono il tesaurus, sono l'elenco degli argomenti con cui sono classificati i libri. Quindi ci sarà qualche centinaia di migliaia di argomenti diversi, di topic diversi, e poi dentro i libri sono classificati ciascuno in quel. Quindi quello è l'indice degli argomenti. Quindi è un mostro, potete immaginare, quindi non ve lo faccio, non ve l'ho incollato nello slide dell'esempio, però di fatto è tutta la letteratura, eh? tecnica o non tecnica, è classificata secondo questo standard del Library of Congress, subject heading, cioè intestazione per argomento a cui a questo punto molti possono fare riferimento, quindi se voi avete un progetto editoriale di qualche tipo, anziché inventarvi delle categorie che vi inventate oggi pomeriggio e domani mattina e scoprite che fanno schifo, magari andate a copiare da chi l'ha fatto per 50 anni, hm? da prima ancora che nascesse l'informatica magari. E poi ci sono queste classificazioni qua. Hm? Ehm... No, questo lo salto perché non è... Dopodiché, quello che si è scoperto... Scoperto, già si sapeva, però. Tutte le classificazioni che abbiamo visto finora sono di tipo unidimensionale, strettamente. Nel senso che una determinata risorsa la metto in un punto, con una parola chiave, con un nodo della tassonomia, in un nodo del Tesaurus. Perché arrivavano, appunto, dalla classificazione cioè dall'esigenza dei bibliotecari di collocare fisicamente un oggetto in uno scaffale. Ma In realtà quando ci ragioniamo, quando ci liberiamo da questo vincolo della collocazione fisica, ci accorgiamo che per lo stesso tipo di oggetto io posso dare più classificazioni diverse da diversi punti di vista. Cioè questo portachiavi qui, questa chiave, no? E la posso classificare dal punto di vista di chi la costruisce. Ah, chi la costruisce avrà diversi tipi di chiavi, le divide sulla base della dimensione, del peso, delle scanalature, eccetera. E avrà un suo sistema di classificazione. Chi la usa, magari, chi ha uso un mazzo di chiavi, le divide. Io le divise per chiavi dell'ufficio e chiavi delle aule. Chi usa nell'ufficio e quelle che usa nelle aule. Eh, sono due anellini diversi. Eh, la mia classificazione l'ho fatta così. Che non ha senso per chi mi produce le chiavi, no? Ed è, dal punto di vista invece del, dell'ufficio tecnico del mio dipartimento: le vari tipi di chiavi sono divisi sulla base della sicurezza. No, perché un conto è la chiave che apre il bagno, che tutte le chiavi che ci sono lo aprono, e invece un conto è la chiave che apre l'ufficio, solo posso io aprirlo. Quindi ci sono chiavi più complesse, più semplici, a seconda del, diciamo così, del, di ciò che devono proteggere, no? eh, dal punto di vista di chi la deve produrre è ancora diverso rispetto, perché magari conta il materiale, conta la difficoltà di lavorazione, conta, dal punto di vista di chi la deve trasportare, dal punto di vista di chi la deve, cioè, ciascun portatore di interesse, diciamo così, rispetto a un qualunque oggetto, materiale o immateriale, lo vede da un punto di vista diverso, no? eh, se voi prendete, avete un amico che fa l'elettricista, viene a casa vostra e alla fine quando esce vi, vi sa dire esattamente di che marca avete tutte le prese, gli interruttori, eccetera, eccetera, perché lui nota quello. Se avete invece un amico architetto, lo portate a casa vostra, nota cose completamente diverse. È normale, ma l'oggetto che sta descrivendo è lo stesso. Allora, per farla breve, sistemi, ha senso pensare a sistemi di classificazione di tipo tassonomico tassonomico arricchito, quindi tesauri, multipli sullo stesso tipo di oggetto. Questi sono fatti risalire a un, un indiano che si chiamava Ranganathan, che era un bibliotecario eh, un po' vabbè, c'è tutta una sua storia per cui alla fine era lasciato, era lasciato molto isolato e quindi aveva tempo per pensare, ma eh, di fatto il mito dei bibliotecari attuali ehm, ha inventato un sistema di classificazione che lui ha chiamato faccette. Noi in italiano purtroppo è entrato il gergo faccetta. In realtà il termine corretto sarebbe sfaccettatura. Cioè posso vedere una certa cosa da più sfaccettature. Ciascuna sfaccettatura, ciascuna facet è rappresentata da un tesauro diverso. Quindi un L'oggetto lo classifico scegliendo una categoria per ciascuno dei tesauri corrispondenti alle varie faccette con cui rappresento. E questo, tra l'altro, ha dato origine non solo a sistemi di classificazione, ma anche a modalità di costruire interfacce utente diverse. Ci sono molti siti, adesso qui non so se l'esempio forse no, di shopping, in cui tu puoi scegliere, filtrare, non so, per marca, per prezzo, eh, per tipo di prodotto, e in alcuni casi, magari in motori più specializzati, se stai comprando, so, una macchina fotografica per numero di pixel, eh, per tipo di interfaccia che supporta, eccetera, eccetera. Cioè, sono tutti attributi, se vogliamo, del prodotto, ciascuno dei quali è espresso o con un dizionario controllato, che sono le marche, sono quelle. Oppure con una tassonomia, il tipo di prodotto. No? Avete che sono, elettronica, telefonia, telefoni mobili, telefoni fissi o quello che è. Eh, quindi tanti attributi diversi, tante proprietà diverse, tutte vere. E i siti più belli, i fatti meglio, vi permettono di fare la ricerca filtrando queste varie categorie, scegliendo voi. Certo adesso mi interessa andare a. A, a, a scegliere una fascia di prezzo no, mi interessa andare a scegliere una marca non ti guida se avessi un tesauro unico, una tassonomia unica sarebbe il creatore del sito che ha deciso per te qual è la sequenza delle scelte che devi fare e in alcuni siti è così prima devi scegliere il tipo di prodotto poi la marca, poi vedi i prezzi oppure prima i prezzi poi vedi le marche l'hanno deciso loro in altri casi invece scegli tu quindi hai contemporaneamente più parametri da cui filtrare, scegliere, aggiungere togliere i filtri, e nello stesso tempo hai un elenco di risultati che diciamo così, si, si aggiorna automaticamente ogni volta che tu cambi un parametro della ricerca. A questo si ottende una rappresentazione multidimensionale alla base, con più dimensioni, le quali sono alcune, molte, o numeriche, il prezzo, o cardinali, una serie di. Di, di voci diverse, no? ma altre possono essere anche tassonomiche, tipo appunto la tipologia di prodotto. E questo, se vogliamo, è un sistema molto utilizzato. Soprattutto oggi che è possibile implementarlo, perché Ranganta lo faceva sulla carta, ma poi alla fine il libro lo doveva comunque mettere in un posto solo. No? e quindi doveva dare priorità ad alcune faccette rispetto ad altre. La sua rappresentazione c'era sulle varie faccette, ma poi dopo che li metteva in un certo ordine, la prima una certa faccetta, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, e di fatto riconduceva questi alberi gerarchici anziché ad essere paralleli ad essere incastrati uno sotto l'altro, per ragioni fisiche. Ecco, il punto d'arrivo di tutte queste costruzioni, di tutti questi castelli, no? Che è la rappresentazione della conoscenza, è lo strumento che poi in, in realtà è il punto di partenza per tutto il semantic web, no? Per tutta l'elaborazione intelligente dei contenuti in ambito web, di cui però non, non, non ci occupiamo in questo corso, Quindi il punto di congiunzione tra la bibliometria e il semantic web è un oggetto che si chiama ontologia, un oggetto astratto che si chiama ontologia, che è la generalizzazione ulteriore rispetto al tesauro. Lo possiamo vedere così, chi arriva dall'intelligenza dall artificiale la vede in modo completamente diverso, ma noi abbiamo fatto questo percorso graduale, così come un tesauro. È una tassonomia con in più delle relazioni trasversali, che sono il vedi anche, l'elemento correlato, eccetera, l'ontologia dà un valore in più a queste relazioni trasversali, permettendo di dichiararle esplicitamente. E quindi ti permette di descrivere esplicitamente quali sono le relazioni tra i concetti che ti interessano. L'ontologia comprende in sé sia una tassonomia, comprende in sé sia un tesauro, comprende in sé sia una rappresentazione a faccette. È lo strumento più generale di tutti che è composta essenzialmente da una serie di concetti, di vecchi termini del vocabolario controllato da cui siamo partiti in questa carrellata, e una serie di relazioni, che possono essere relazioni tassonomiche, io sono un tipo di, oppure altri tipi di relazioni. E in ontologia per la prima volta si distingue tra concetti e istanze, sì, tra classi di concetti e elementi specifici che vi appartengono. Negli altri sistemi di classificazione le istanze sono sempre lasciate fuori, No, rimangono solamente i concetti. Ecco, l'ultimo, eh, ma lo accenno solamente, alcuni dicono che esiste un altro sistema di classificazione che sta emergendo grazie alle reti sociali e chiamano il cosiddetto folksonomy. Foxonomy. C'è cioè una, una, una via di mezzo tra Fox, che vuol dire gente, e onomi come taxonomy, eccetera. C'è cioè la convergenza di una comunità di utenti su un insieme di parole chiave in cui questi si riconoscono e attraverso le quali questi utenti classificano i propri contenuti. No? E quindi, se va a vedere i tag di YouTube o quelli di Flickr o cose di questo genere, eh, emerge senza nessuna regola a priori, non c'è un vocabolario controllato, emerge però che alcuni tag sono più usati di altri, hanno una frequenza più alta di altri. E quindi se io devo caricare un contenuto... Relativo a un certo argomento lo classificherò non con un tag che mi invento io, ma con, con lo stesso tag che usano tutti gli altri. Questa è l'assunzione di base. Poi in realtà se andate a vedere le statistiche di questi tag non è per nulla vero. No? Nel senso che il tag più utilizzato è Funny su YouTube, eh, o fan, se non ricordo più, e il secondo è Music, e il terzo è Video. Quindi non è che ci dicano molto su questa comunità di utenti, ci dicono solo che è gente che cazzeggia, ma questo lo sapevamo già. Eh, poi se andate a vedere invece su, su domini specifici di contenuto, vedete che in realtà non, non c'è proprio questa convergenza di, eh, di tag, c'è molto errori di spelling, c'è molto slang, ci sono molte lingue diverse utilizzate, quindi. però i sociologi diciamo così, amano inventare dinamiche dove non ci sono. Vabbè, ehm, volevo solo farvi un esempio ancora, per, fare, per diciamo così, capire un po' meglio cosa intende con queste ontologie, e tra l'altro, drammatizzare un po' la cosa, ma ehm, ribadire anche la, la differenza che c'è tra termine e concetto. Allora, faccio breve. Costruiamo insieme un sistema di rappresentazione della conoscenza, Partendo da questo termine. No, è un'ontologia, cerchiamo di rappresentare un dominio che parte da questo termine. Allora, stiamo parlando di che cosa? Io, io sono abbastanza sicuro che tutti voi abbiate pensato a una sedia. Ok? Quando avete visto la parola chair? In realtà se apri il dizionario la parola CER ha almeno sei significati diversi, da cui toglierei la sedia elettrica perché mi fa un po' senso, ma eh, CER può avere anche i significati figurati, cioè il presidente di un, di un, di un consesso si, prema, si chiama CER. Il punto 1 è quello che, a cui forse abbiamo pensato tutti, perché è il più ovvio, ma non è detto c'è la posizione di un suonatore in un'orchestra no? il primo violino è lì quella è la sua posizione non c'entra la sedia su cui si siede perché poi magari sono anche i piedi eh, questa è quando innalzavano il re no? alla all Asterix no? portavano il personaggio su una sedia su una, su una pedana rialzata da, da dei pali c'è anche un supporto in termine meccanico, no? una staffa che sostiene altre cose. Allora, sono tutti significati usati normalmente, ciascuno in un dominio diverso, ma che sono presentati dalla stessa parola. Allora, questo è il problema dei dizionari. Allora, ciò che dobbiamo fare noi, se Stiamo costruendo un sistema di classificazione e togliere questa ambiguità, dire guarda caro mio, cerpo vuol dire tante cose, ma qui a casa mia, nel mio sistema, vuol dire quello. Ho scelto un significato. Quindi sto, sono passato da un termine che di per sé è ambiguo per definizione, una parola del linguaggio naturale, a un concetto. E come te lo comunico il concetto? Te lo comunico spiegandotelo. Quindi mi serve la definizione. Perché nei tesauri c'è quella scope note? Eh, perché ti deve spiegare qual è il senso con cui va inteso quel termine. E io poi per verità ci ho messo la figurina, per non stare ogni volta a leggere, no? Ma è solamente per aiutarci a ricordare. Allora, se ci stiamo occupando di arredamento, possiamo pensare che esistano diversi concetti. E ricordate che dove c'è la figurina io intendo in realtà la spiegazione di che cos'è. E poi possiamo decidere però, per brevità, di non ripetere ogni volta la spiegazione, ma di usare tranquillamente la parola del linguaggio naturale, in questo caso l'inglese. Scegliendo noi un'interpretazione che non è quella del dizionario. Eh? Su questo punto casca la metà di quelli che dicono, ah, col semantique puoi fare tante cose. C'è e Sit sono in parte sinonimi. Se andiamo a vedere un dizionario, probabilmente il sito in termini più generali di che comprende anche gli altri. No? Ma noi avevamo già scelto che questa era la sedia e questo, abbiamo detto che è il sofà. Cioè, diamo noi un'interpretazione più specifica che non è quella, si ispira a quella del linguaggio, ma non è quella del linguaggio, perché non basta, sarebbe troppo ambiguo, noi dobbiamo costruire un sistema informativo non qualcosa che sia in grado di interpretare la lingua quindi scegliamo dei potremmo chiamarli 1, 2, 3, 4 questi vari concetti tanto ci siamo spiegati dando la definizione poi non li chiamiamo 1, 2, 3, 4 sennò no ci viene mal di testa tutte le volte che li usiamo e diamo dei nomi mnemonici ma così come chiamiamo una variabile ABC e diamo un nome che sì, facile da ricordare facile da comprendere ma sappiamo che il nome non è il significato il significato è la sua spiegazione che devo aver definito a parte e che la macchina non capirà mai la macchina vede che lì c'è scritto 1, 2, 3, 4 ABCD, chair, sit stool e bench però lei sono degli identificatori, sono oggetti distinti ma non sa che cosa sono li classificherà così siamo noi che sappiamo cosa sono e se vogliamo ragionare in un'ottica gerarchica possiamo definire un sovraconcetto che li rappresenti tutti e quattro, qualche cosa su cui io mi posso sedere No? Queste quattro cose fanno parte, sono concetti che fanno parte di un concetto più ampio. Come si chiama questo concetto? Dobbiamo dargli un nome. Allora purtroppo il nome ce l'hanno, che era, sarebbe SIT, ma l'abbiamo già usato per qualcos'altro. Ma forse SIT sì, non sarebbe neanche poi tanto giusto, perché uno store non so se... Ma sì, forse sì. Ma non ci importa andare a vedere le finezze del linguaggio, della lingua inglese. Diamogli un nome noi. È come dare un nome a una variabile, diciamo qualcosa, l'ho chiamato sitable, in italiano traduce sedibile, no? una cosa su cui ti può sedere. Se cioè stiamo costruendo noi un sistema di rappresentazione, stiamo esplicitando come pensiamo, come vogliamo vedere quegli oggetti. Tra l'altro questi quattro oggetti li stiamo vedendo dal punto di vista di chi li usa, perché mi ci siedo sopra, non dal punto di vista di chi li costruisce, né dal punto di vista di chi li vende, chi li trasporta, eccetera. Chi li trasporta magari interessa a sapere se sono impilabili oppure no? Eh, perché gli occupa più o meno spazio sul camion, però stiamo. Infatti, quando andate a vedere la definizione di ontologia è la rappresentazione esplicita di un modello da de, de parte del mondo. Quindi, se una parte del mondo che mi interessa, da un certo punto di vista, la rappresento esplicitamente. Quindi nel disegnare queste relazioni sto dicendo molto. Sto dicendo quali sono i concetti che mi interessano quali sono le relazioni tra questi concetti che io voglio vedere poi ce ne sono tante altre che non sto rappresentando va bene se faccio così valorizzerò, avrò un modo alla fine poi meccanicamente è semplice, cioè un identificatore un altro c'è cioè una relazione tra i due che, che può essere navigata per generare l'interfaccia, per fare il motore di ricerca e cose di questo genere però nel modo in cui creo i concetti, nel modo in cui creo le relazioni sto dando molto contesto alle mie informazioni, quindi le sto valorizzando, poi però devo fare far attenzione a che cosa faccio, perché se io leggo questa definizione a qualcosa su cui mi posso sedere, è la definizione che ho dato, nessuno ha obiettato, perché sono partito dal basso, e poi mi trovo un tavolo e mi accorgo che un tavolo è qualcosa su cui mi posso sedere, così come una pietra, così come un pavimento e allora vabbè, non devo, neanche po mi posso rimangiare la definizione, ma mi accorgo che devo andare più, devo aumentare la precisione della mia rappresentazione perché in realtà quando ho fatto sit-table avevo in mente una cosa diversa avevo in mente qualcosa che era stato progettato per sedersi che è diverso da qualche cosa su cui mi posso sedere incidentalmente perché la sua forma me lo permette ma non è stato progettato con quello scopo No? E quindi mi sono accorto che settabossi sì, è una categoria che chiude queste cose ma ne richiude ancora di più e quindi mi può interessare suddividere questa categoria in una sottocategoria di quegli oggetti su cui mi posso sedere sopra, non per caso ma perché sono fatti apposta. E così vado via raffinando, esplicitando il mio modello di mondo attraverso una serie di nodi e relazioni in cui poi andrò a collocare i miei prodotti, i miei documenti, le mie risorse e poi gestirle. Se questo fa parte di un sistema esperto in arredamento di interni, dovrò dire che in ogni stanza ci deve essere almeno, o oh, in una sala d'aspetto in un salotto ci deve essere dei for sitting. No, devo arredarla con dei, se no non è arredata bene se non ci sono dei posti in cui la gente si può sedere. E non solo con dei sittable, cioè la gente che poi si siede a casa dove trova, sul porto ombrelli. Eh, perché non ci ho pensato a redarla in quel modo no? eh, e questo crea il cioè, ragionamento che facciamo per creare per inclusione ed esclusione di fatto includere gli oggetti, include, cercare di generalizzare poi capire se la generalizzazione è troppo stretta o troppo ampia, questo è il lavoro che fa il knowledge engineer no? l'ingegnere della conoscenza e quindi abbiamo poi una struttura che è una struttura tassonomica, gerarchica che ci siamo costruiti dando, non curando troppo il significato delle parole, perché per noi sono solamente degli identificatori mnemonici, perché sappiamo che quello che conta è la definizione. Tra l'altro, se ragioniamo così, avere applicazioni che siano multilingue è automatico, perché in molti casi il concetto non dipende dalla lingua in cui viene espresso, lo stesso concetto può essere spiegato in più lingue diverse quando almeno i concetti non dipendono dalla cultura o dalla legislazione locale, perché a quel punto le cose si complicano. Quindi posso avere definizioni in lingue diverse per lo stesso concetto, quindi il tuo stesso sistema informativo non soffre dal fatto che lo stesso documento è classificato con nomi diversi, uno italiano e uno inglese. Perché l'italiano sceglierà la definizione in italiana, l'inglese sceglierà la definizione in inglese, ma entrambi fanno riferimento allo stesso concetto che ha un identificatore univoco unico per le due lingue nel mio sistema. E posso andare avanti così, no? qui ho detto una classificazione di stanze, di materiali, di, di, di mobili, eccetera. In più l'ontologia mi permette di creare delle relazioni di altro tipo. Quelle che erano tutte relazioni gerarchiche, dell'ISE. E poi posso dire che, ad esempio, stan qualunque stanza è arredata con qualcosa per sedersi. E qualunque sitable, qualunque oggetto per su cui ci si può sedere è fatto di qualche materiale. E in particolare, se è uno sgabello, è fatto di legno. E quindi definisco questa relazione made-off, quella relazione furnished, e tutte le relazioni che voglio dannogli dei significati. Questa crea una rete di concetti che in fase di classificazione, in fase di ricerca, è facile da navigare. E per chi classifica, è, non dico che sia auto-esplicativa, ma perlomeno dà un contesto che ci permette di capire ogni termine eh, che cosa rappresenta poi in realtà dicevo sul percorso del semantic web questa rappresentazione è formalizzata e sono nati tutta una serie di strumenti anche informatici per poter fare ragionamento su queste strutture navigazione ricerca eccetera eh, partendo dalla rappresentazione di questo genere quindi che permettono in modo abbastanza non dico semplice ma semistandarizzato eh, semi no, costruire applicazioni intelligenti sulla base che navigino questa rete di relazione essenzialmente. Quindi questo qua è un po', modo, un po affrettato, no? è una carrellata sui sistemi di, di classificazione. Per dati strutturati, tipo dati di produzione, prodotti, eccetera, difficilmente serve, esistono dei metadati di tipo basato sul contenuto. No? Eh, però appunto, pensateci, ogni volta che pensate di avere un elenco di voci o un elenco gerarchico di possibilità, eh, di... quegli elenchi sono cose da progettare, Così come uno progetta l'interfaccia utente, progetti la grafica, progetti il database, devi progettare anche il sistema di classificazione. Tra l'altro questo sicuramente è evidente in qualunque applicazione web col menu di navigazione, il menu è una classificazione di voci, All'interno del quale ci sono le funzioni o ci sono le pagine. Allora, o hai una classificazione del tutto piatta, per cui è un menu con, 18, con 180 voci e ciascuna voce corrisponde a una funzione, ma non è mai così, hai delle sezioni nel sito, dei gruppi di funzioni, da gruppi secondo un qualche criterio. Allora vi accorgete i siti fatti bene, progettati bene o da quelli progettati male, per il fatto che voi sapete già a colpo sicuro dove andare per trovare una certa cosa. Oppure c'è il sito del Politecnico in cui non sapete mai dove andare, sapete che c'è tutto ma non sapete trovare, a parte il motore di ricerca, lasciamo perdere, ma navigando il sito della didattica, non manca ma quello principale del Poli che adesso è una tutto bello carino, ma l'informazione è comunque organizzata, fatemi dire, in modo non razionale. C'è una disciplina intera che si chiama eh, Architettura dell'informazione, che ti spiega, appartendo da una serie di concetti, qual è il modo migliore per organizzarli, per renderli reperibili. Purtroppo nella maggior parte dei siti aziendali, e non fanno eccezione ai nostri, l'architettura dell'informazione che si impone sui siti, di fatto coincide con l'organigramma. Quante volte sei andato su un sito in cui le informazioni le trovi in una sezione e le, le sezioni sono di fatto i nomi dei servizi, delle aree, degli uffici. Ma l'utente non sa come si chiama dov'è l'ufficio che eroga una certa cosa un uh, utente lavora più, ragiona più in termini di funzioni quindi tu devi aggregargli le cose in quel modo uh. quindi qui, questo ve lo dico per fare un flash su un argomento che spero di riuscire a riprendere diciamo così nelle prossime settimane che è quello di una volta che abbiamo fatto il sistema informativo con le sue belle funzionalità il suo bel mh, database la sua bella architettura robusta a un certo punto abbiamo gli utenti che dicono non si capisce niente, non riesco a usarlo, non trovo le cose che mi servono. No? Quindi la progettazione della struttura non è solo il layout del sito, no? è appunto l'architettura dell'informazione, la struttura di navigazione macroscopica. E anche quella microscopica. Allora io spendo 5 minuti a, a, a farvi vedere una cosa che è abbastanza tremenda, eh, tanto come spunto così cominciate a pensarci e poi lo riprendiamo dal punto di vista costruttivo, adesso lo faccio dal punto di vista distruttivo. Eh, questo è un sito che è stato lanciato dal nostro caro Ministero, credo un mese fa, giù di lì, che è l'ultimo è nato come fiore l'occhiello, che tra l'altro non ha la versione inglese perché c'è ma non è in grigio, e dovrebbe essere il sito UniVersItaly. complimenti al nome. Eh, l'università italiana a portata di click se sembra da pubblicità degli anni 80 eh, ma va bene che dovrebbe essere il portale dell'orientamento universitario su cui ci sono le informazioni mettetevi nei panni di voi stessi 5 anni fa dovevate scegliere che università fare lo faceste adesso? non vi chiedo eh, e però in teoria adesso vai qua no? e ti dice tutto allora vi chiedo. Divertiti a navigare con occhio critico questa cosa. Dove studiare? Cosa studiare? Le università? Quanto costa? Benissimo quanto costa perché non dice niente. Se vai su quanto costa, ti dice, eh, però devi prima scegliere cosa studiare. Eh? leggi una pagina, <ride> è ovvio, no? Cioè, se non dici, a oh, un'università costa diverso. Ma questa... È una sezione che però è grossa come le altre, eh? anzi di più perché c'è questo pippiolino qua. Che bello. Eh, a me piace molto questo cosa studiare. Allora, cerca il tuo percorso di studio, già non si capisce qua, è cliccabile o no? Questo sì, no? Boh. Poi, corsi universitari, diplomi, ha ah, fam, facciamo la fame, non so cosa sia, SSML sarà una specie di XML nuovo, non lo so. E poi c'è di nuovo cosa vuoi fare da grande? Sopra, ah, boh. Si capisce? Molto poco. cioè L'orientamento a prima vista è... Una serie di punti interrogativi in testa. Poi è bello... No, non era questo. Qual era? Ah, se vado... c'è certo, un percorso di studio. Regione, provincia. e Poi non so cosa mi dà, probabilmente, tutte le scuole possibili e immaginabili. Io vado in corsi universitari, perché questo vi suggerisco di studiarlo. Allora, nel senso, cercate poi, quando fate il vostro sito, di non fare questi errori. Poi avremo tempo di analizzarlo meglio, ma questo qua è un concentrato di errori. Allora, laurea, primo livello, secondo livello, qualsiasi tipo. Da già il qualsiasi tipo mi sembra abbastanza curioso che uno indifferentemente va bene. Area. Allora, ditemi, questo qua è bellissimo perché questa qui è la legge che divide, che divide le, i costi di laurea in determinate aree, in determinati settori disciplinari. Ma questo lo sappiamo noi, che siamo del mestiere. Non è che il ragazzo di 17 anni va qua e dice, ma ingegneria gestionale dov'è? <ride> B, dov'è? Eh, è sotto ingegneria industriale forse, no? Nell'area 9. Eh. La vostra è qua. Sì. Bello. A ricerca. Per fare ricerca devi già sapere cosa trovare, no? Ma poi ci sono delle cose ridondanti, no? Il primo livello, il secondo livello. Allora, qui ci sono le lauree di secondo livello, qui l'ingegneria gestionale c'è. Ma se poi per caso tu ti sbagli e dici: Ah, io voglio fare l'ingegneria gestionale di secondo livello e penso che sia nell'area delle scienze economiche, fai cerca e non trovi niente. Ma ha senso che in un motore di ricerca l'utente possa selezionare voci contrastanti tra di loro? Così come dire ma io voglio accedere a una laurea di secondo livello ma ho solo il diploma. Cosa trova? Niente, ovviamente. No, trova due cose. Ha ah, curioso, eh? Conservazione di storia bene, abilitate. Questo è LMR02, adesso è un settore disciplinare molto interessante. Eh, così come io posso benissimo scegliere che voglio studiare a Torino ma nell'università di studi della Catania eh, me, lo fa, me lo fa non mi dice non ha senso cioè qui hanno messo questo è una per carità, la classificazione è multicriterio, nel senso che i vari corsi di laurea sono classificati secondo vari criteri, ma questi criteri non sono ortogonali, indipendenti l'uno dall'altro, sono strettamente correlati tra di loro. Questa interfaccia utente mi suggerisce che invece siano variabili scorrelate, indipendenti, ortogonali, che io posso scegliere uno indipendente dall'altro, poi l'incrocia li e mi dà il risultato. Non è così. È un'interfaccia che non mi espone la natura dei dati. Oltre a altre cose carine del tipo facoltà, se qualcuno era sveglio quando la Gelmini ha fatto la riforma, le facoltà non esistono più in Italia, sono state abolite in tutte le università, quindi è un termine che non esiste più. Queste, io credo che siano l'elenco delle facoltà delle università che non hanno ancora approvato il nuovo statuto, quindi non hanno ancora abolite. Infatti la vostra, la ex, la vostra ex facoltà non c'è più, nonostante ci sia una facoltà di ingegneria e una di ingegneria dell'informazione. E questa ingegneria cos'è? Qui hanno semplicemente preso i nomi di tutte le facoltà d'Italia le hanno messe in un unico elenco hanno cancellato i duplicati e hanno detto queste sono le facoltà non è un'operazione che non ha nessun senso perché se io faccio ingegneria magari in questa università si chiama ingegneria dell'informazione, nell'altra si chiama ingegneria e basta e in altre si chiama ingegneria virgola architettura e scienze motorie no? c'è una facoltà che si chiama così assolutamente inutile, nessuno si è mai chiesto ma l'utente da che punto di vista cerca Parole chiave, ok, ma parole chiave di de che? Del titolo, della facoltà, della città, degli argomenti che studio. Messo qua sono parole chiave di altre opzioni. Allora, questo qui è un esempio, di un... poi dentro i dati ci sono, per carità. È un esempio di un'interfaccia che non lascia per nulla trasparire l'organizzazione dei dati sottostante. E quindi crea problemi di usabilità. In questo corso non abbiamo tanto tempo a dedicare a questi temi di architettura di di usabilità, però qualche cenno ve lo voglio riuscire a fare ricavando qualche ora. Ma per provate a divertirvi su questa pagina su alta e a trovare le difficoltà d'uso. Tutte le volte che pensate «Ma questo com'è?», è un errore di usabilità. Va bene, ci vediamo domani per chi c'è.